Maurizio Costanzo difende Belen, il giornalista è dalla parte della Showgirl. Belen Rodriguez e l'ospitata al Maurizio Costanzo Show, il marito di Maria De Filippi difende l'Argentina. Le ultime ospitate di Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo Show hanno fatto discutere parecchio. In particolare più di qualcuno è rimasto stupito quando la showgirl si è arrabbiata con il padrone di casa in merito ad una domanda sulla vita privata. Una reazione, a detta di molti, del tutto inappropriata per una come l'Argentina, da sempre al centro del gossip e delle polemiche. Il caso è finito pure su Nuovo TV. Dove una lettrice affezionata del settimanale ha chiesto delucidazioni a Costanzo che, su tale rivista, tieni da tempo una rubrica sul mondo del piccolo schermo. A sorpresa il giornalista e conduttore ha preso le parti dell'ex moglie di Stefano De Martino, rimarcando la sua grande intelligenza e ironia. Le parole di Maurizio Costanzo su Belen Rodriguez. Belen si è spazzentita quando lei, Costanzo, ha fatto domande sulla sua vita privata. Insomma, Belen ha reagito come se fosse una persona normalmente attenta alla sua privacy. Il che, devo ammettere, mi ha fatto sorridere. Anche perché, con tutto il rispetto, quando abbiamo di fronte la Rodriguez di che cose dovremmo parlare se non dei suoi amori o di altre frivolezze. Ha chiesto una lettrice attraverso il giornale diretto da Riccardo Signoretti. La replica di Maurizio è stata schietta e diretta e totalmente dalla parte della sorella di Cecilia e Jeremias. Stava scherzando. Belen ha solo giocato un po' dopo la domanda che le ho fatto. È una donna di spettacolo e sa come far parlare di sé o come comportarsi in certe situazioni ha scritto il presentatore che, dunque, non si è di certo infastidito per il comportamento della Rodriguez nel suo salotto televisivo. Costanzo non si è offeso per la reazione di Belen. Mi lasci dire, lei è un po' troppo severa quando dice che di Belen Rodriguez interessano soltanto i suoi amori ha concluso Maurizio Costanzo che ben conosce e apprezza il talento artistico della fidanzata di Andrea Iannone. Insomma, parole di Vera stima quelle di Costanzo nei confronti di Belen, parole che faranno sicuramente felice lo diretta interessata. Un po' meno carino a Cascella che, proprio di recente, ha attaccato Belen riguardo il comportamento tenuto nei confronti di Maurizio. Un atteggiamento che però non ha infastidito Costanzo che, come ha chiaramente dimostrato, ha un grande feeling con la conduttrice di Tussi e Vales.